Sofia Vergara, la colombiana caliente lancia una linea di intimo sexy. Sofia Vergara è una bellezza latina senza rivali, i suoi 45 anni non sono nientaltro che un gioiello che porta con orgoglio, e il suo corpo è ancora esplosivo come quello di una tenager. Sofia è sexy, provocante, spiritosa, intelligente e soprattutto ha un acuto senso del business. Negli ultimi 12 mesi ha incassato 42 milioni di dollari, quasi doppiando la seconda classificata Kalei Cuoco. E non si è ancora fermata. Sofia Vergara, la sua linea di intimo Abby è quello che stavamo aspettando. Sogniamo un intimo provocante, accattivante, raffinato e al tempo stesso comodissimo. Sofia Vergara lo ha creato con le sue sapienti manine, e lo ha sperimentato per noi con il suo corpo esplosivo da colombiana caliente. Poche ore fa. L'attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto davvero sexy in cui fa sfoggio di un paio di slip neri semplici, ma di grande effetto, e una maglietta cropped con la scritta in Empowered Bio, che è il concept della linea. Una serie di capi d'intimo capaci di mettere in evidenza i nostri punti di forza, e far emergere la nostra sensualità e non solo la visione creativa di chi l'ha creato. Abby è una favolosa marca di intimo senza cuciture, comoda e sempre perfetta dotata di una tecnologia che mantiene lo slip sempre al suo posto anche durante i movimenti più elaborati. Anche le misure sono versatili, e vanno dalla XS alla XXXXL, ma senza cambiare di prezzo. Il 10% del ricavato sarà devoluto alle donne nel mondo che stanno cercando di costruire il loro business, scrive Sofia nel suo post da 180.000 likes, e la pioggia di complimenti che segue è la perfetta definizione di un successo assicurato. Sofia Vergara a sostegno delle donne nel mondo. Il sostegno di Sofia alle donne di tutto il mondo non si vede solo attraverso la sua linea di intimo che ci farà sentire belle, protette e sicure di noi, ma arriva anche attraverso la sua straordinaria campagna benefica lanciata insieme alla linea EBI. Abbiamo intenzione di effettuare dei microinvestimenti nei business delle donne in tutto il mondo. Vogliamo aiutarle a costruire il loro piccolo mondo, a essere indipendenti, a poter contare sul loro denaro, spiega Sofia Vergara, che dà molta importanza al concetto di emancipazione. Per me è sempre stato super importante, quando ero una giovane mamma single. Volevo avere denaro, non dipendere da nessuno. Ecco perché con Ebi vogliamo dare alle donne questa possibilità. Sofia Vergara è arrivata al vero successo grazie a Modern Family, la pluripremiata serie televisiva in cui recita il ruolo della straordinaria gloria Delgado gado Pritchett. Dopo nove stagioni insieme, il cast è diventato pressoché inseparabile. Lei e Julie Boven, per esempio, adorano fare shopping e andare a scalare insieme. Se siamo a casa. A Los Angeles, non ci capita spesso di fare attività insieme, ma quando siamo in trasferta, intrappolati in qualche albergo, adoriamo dedicarci un po' di tempo tutti insieme. E che scena favolosa deve essere vedere il cast al completo che pranza in un ristorante.